Ciao. Allora oggi video dei top del mese di luglio 2018 e visto che siamo a luglio diamo anche il benvenuto al mitico tucano luminoso perché è molto estivo allora il primo top che vi voglio mostrare è questo si tratta del Kerastage Aura Botanica bagno micellare ricco è uno shampoo, dice di essere per capelli secchi allora io avevo due campioni comunque è questo qui e avevo due campioni e quindi l'ho fatto per quattro applicazioni in tutto prima di tutto il prezzo 250 ml nei saloni viene 25 euro mentre su amazon l'ho trovato anche a 15,80 quindi perché no? allora è un prodotto che intanto è uno shampoo ok? Si presenta come un gel abbastanza denso, però fa una bella schiuma, pulisce bene i capelli, si rimuove molto facilmente durante la doccia e ha anche un buon profumo, che comunque sia è delicato, ma tende a diffondersi nella doccia durante l'applicazione resta anche un pochino sui capelli, li lascia belli morbidi, districati, luminosi, e non tende a farli sporcare più velocemente e poi anche l'inci, per essere un prodotto comunque professionale, non è affatto male. Quindi questo, il prezzo è un po' alto, ma in offerta è buono, è valido sicuramente. Secondo top, e nel mentre ho cambiato anche la batteria della fotocamera perché mi ero scordata di caricarla, allora il secondo top è questo... Crema Dopo Sole e Sol Sensible, insomma il Dopo Sole della Bottega Verde. Eccola qua. Allora, formula delicata: crema Dopo Sole, lenisce e idrata. Allora, ho segnato i prezzi: 200 ml viene 18,99 euro, ma ad esempio, con i saldi, adesso è a 9,99 devo dire che non credevo ma non mi è affatto dispiaciuto allora intanto considerate che basta poco prodotto perché io con questo campione da non so se c'è scritto da qualche parte non c'è scritto, comunque sia con questa bustina ho fatto tutta la parte superiore del corpo, basta poco prodotto lascia scia bianca ma svanisce molto velocemente è una crema che è ricca ma comunque assorbe molto velocemente lascia la pelle idratata ha anche un profumo che è delicato ma comunque persiste un pochino sulla pelle è un prodotto che non mi dispiace sinceramente come riparatore della pelle cioè nel caso di prendiamo il sole oppure stiamo accaldati dal sole la lenisce in caso di scottature non è un prodotto sicuramente che consiglio però come dopo sole classico perché no soprattutto con gli sconti per questo mese è questo balsamo del libro questo è il balsamo protezione e luminosità per capelli colorati, questo qui. Allora la confezione che ho proprio finito e si vede è un 150 ml e il prezzo è di 3,95 euro, è un punto verde quindi non è scontabile, ma è un buon prezzo. Intanto è una formula senza siliconi e anche l'inci non è affatto male, poi è con biancospino e devo dire che ha un profumo paradisiaco, che durante l'applicazione della doccia con l'acqua calda si diffonde, che è una meraviglia, e poi lo lascia anche questa profumazione un po' sui capelli, e mi piace davvero tanto, Sì, me la ricordo, è davvero buona, poi comunque ha una texture che è bella cremosa, quindi si applica bene sui capelli, io la lascio in posa solamente il tempo della doccia, poi si rimuove con acqua tiepida tranquillamente ed è anche facile da rimuovere, Lascia i capelli belli districati, facili da pettinare, ehm, non sono appesantiti e non li fa sporcare più velocemente. Oltretutto ha anche un inci valido a un prezzo basso e questo è un prodotto che sicuramente io consiglio e ricompro. Allora, questi erano tutti i top del mese di luglio.